Buondì, buonasera buonanotte 33esima puntata con phoenix point abbiamo conquistato nella puntata precedente un nuovo luogo degli antichi e ora dobbiamo spostarci verso l'antartide dobbiamo conquistarne un altro per iniziare a avere delle armi da ravvicinate che fanno ancora più male e ciancio alle bande sigla e si incomincia qui quindi ricalco un mine e living crystal curry con un'altra living crystal possiamo allora intanto andate a scoprire che cosa c'è qua the gift si muove gente che è ancora un po' conciata quel processing plant sai una cosa esinfo fabrication plant servirebbe un A parte la medical bay però eh... che altro research dov'è quella per fare la ricerca research la mamma mia quel costo in, in termini di tech Ma intanto andate allora alla mine Bene questi sono dall'altra parte del mondo Ovviamente Quindi voi Dove chiamare Charlie Che tanto deve Deve rimettersi a posto ma Tu hai a bordo Alexander Musa Che è completamente conciato Qua è una... potrebbe essere una buona base Anche qua La mist dobbiamo, dobbiamo... Dai Tu intanto devi portare quelli alla base Se no non, non si riescono a curare Quindi via Esplorono Corruption of the mind Bene un altro sito E Abbiamo qua Living Crystal Lapidary. Dobbiamo ancora dei. dobbiamo difenderci da dei cavoli di pandorani che vogliono conquistare la nostra base. Super frog! <frog> più di forza tu dovresti avere un po' più di velocità eh? mi sa non ricordo più perché ti ho dato solo il fucile a pompa te quando hai già questo potrei darti anche il mitra ma per ora va bene così. Mutant Camel... Un pochettino più di punti vita, ma... Don Zauker, il grande ingresso di Don Zauker nella, nella, nella battaglia. Purtroppo non hai granché oltre alle armi virali penso che ce le faremo bastare non sei proficient con la pistola ma me meglio di niente allora intanto abbiamo le munizioni di scorta si sì, si sì. si sì, si sì. si sì, ce li abbiamo non abbiamo nessun'altra arma paralizzante, quindi possiamo andare. Andiamo a spaccare un po' di fondoschiena Pandorani. Allora, dobbiamo trovare tutti gli avversari. Intanto salviamo. Ascent Ruin Defense Prima cosa Abbiamo un solo cecchino, la cosa non mi piace Abbiamo un post enorme da andare a controllare però proprio mezzo conciato Here I come Here. Space Invaders Abbiamo un... Oh, oddio, è dall'altra parte del pianeta Si, si, Però da un certo punto di vista è buono Perché almeno possiamo Iniziare a pensare di Portarci a casa un bel chirone Cioè, almeno il corpo del chirone <ride> Quello potrebbe dare delle cose interessanti ai nostri... Mutoid. Bene. Ok, sono tutti di qua, quindi. Ok, quindi la missione sostanzialmente sono tutti, una, tutti da una parte... E noi tutti dall'altra, va bene. E invece no. Oddio il marksman, che odio. Non so pentirmi di non aver preso una... Il mio veicolo. Arthron Scourge bene allora questo è troppo lontano quello più vicino è questo qua però non abbiamo granché Show what we can do. vicino qua gli tiro una mazzata una cagata perché poi non ho posti dove andarmi a difendere Ready to questo lo possiamo gli possiamo sparare e anche quello là vai Ready? La situazione si fa grigia. Quale sì gli avremmo fatto un'urlata che li ha mezzi tramortiti, ma non credo che la cosa funzioni più di tanto. Non riusciresti neanche, neanche a caso a beccarlo. Però potresti pensarti di qua. Di qua. Sapevo io. Siediti sì, di qua mettete in overwatch di qua sicuro arriverà fuori quel, quel bastardo molto bene sicuro verrà fuori quel bastardo e questo bastardo mi farà male Però almeno Impanicato Altri vermi Questo dobbiamo andarlo a prendere O catturarlo o perlomeno ammazzarlo E questo? Arrivando da ogni parte Dannato cecchino Non ho capito la mossa comunque Non ho capito le sue mosse, comunque va bene. L'avevo oh, messi qua. Fatto da virus sei Will Point I'm ready. Ready to engage. e stavolta non ha lasciato giù il fucile e vabbè. sono le sue caratteristiche poison immunity immaginavo hmm. quindi tu prossimo turno sei. Panicato. Allora, corri, cerchiamo di portarcela a casa. non posso usare ancora non l'ho capito ovviamente non riesco a paralizzarla forse um. riesco a farli fuori tutte e due eh? qualcuno me lo porto a casa Non riesco Quindi tu scappa di qua Qua ci siamo Tu mettiti in overwatch di qua Qua sicuro arriva qualcuno Lunar Lander Tu puoi ancora farlo fuori questo qua Mutant Camo Gli spari in testa gli fa il willpower meno 20. Vero che riesce a colpirli a? a colpirgliela. No! Eyes Peeled! Non posso fare nient'altro a parte mettermi in overwatch così vabbè eh, gli abbiamo impanicato un po' di più e gli ha tappato il percorso bene questa mossa. tu adesso sei parzialmente paralizzato tra l'altro oh diamine questo simpaticone di tutti i vermiciattoli che mi spara. corazza 40 non si riesce a fare granché. Così. Non ho visto quanti punti.. Oh, ce n'è una marea. Possiamo sparare due volte tranquillamente. basta che non prendi il nostro amico ma molto molto molto bene andiamo a pensare Fargli male crunch time dunque vediamo dove si può sparare Durgli il panico. Vai. Space Invaders. E eh, niente, tu stai fermo lì. non una buona mossa perché adesso non posso più andarlo a... non posso più andarlo a, a malmenare Questo è il maledetto tritone che l'altra volta ci ha fregato Adesso lo vado a ringraziare con un po con un vermicello al veleno va fatto no seriamente come ha fatto a passare attraverso tutti gli altri overwatch tanto vai a quel paese mi ha lasciato giù niente non hai action point a sufficienza Mamma mia, mi pentirò di quello che sto per fare Però voglio portarmene a casa un altro I'm on the move. Scappa Come stai messo? non hai will point 5 danno virale quindi tu prossimo turno ti impanichi no aspetta vermicello prima che ovviamente non può andare più avanti di Tot, no? Vai qua. Fatti sparare l'altro tuo amico, va. il Frenzy Provo a tentare di far fuori il chirone eh? già quel tritone holding position via No. Allora. possiamo portare a casa. What's the plan? Mitsu ga 73 10 danni alla volta no ma rischio di morire rischio troppo di morire peccato che lo portassi a casa ma hai scelto diversamente ancora. Vediamo se questi tritoni soffrono il veleno. Kabum! il chirone Let's Martellata Meno male che con il Steel frenzy comunque si riescono a muovere abbastanza Vai qua va. tu hai già rimosso Vabbè andiamo ancora un po' più avanti va Tu sei impanicato. Di sepentirmi di non aver preso. Il più neurizer più armi paralizzanti in generale come la sensazione che tu, se tu sparassi da lì mi fai una cilecca di quelle grosse come una casa Don Zauker ha bisogno di fare un po' di palestra eh? bravo diamogli un altro colpettine che quel chirone deve fare una brutta fine Oddio, vabbè, un sacco di mutagen, eh? potrebbe essere in interessante portarcelo a casa, ma l'unico che può farlo è lui. Oh. Tu non hai armi da vicino, vero? No, hai l'addome... Poison Worm Abdomen Che è quasi esaurito Però anche tu hai 740 Quindi devo fare una marea Ma una marea di E poi tu sei vicino al punto di fuga Here. Sei ancora spaventato Beh, perfetto mm. Abbiamo perso il, um, il controllo sul, sul, sul tritone Attenzione, 8 su 52, bene Staccato il torso 16, 24, 32, il prossimo turno ce lo portiamo a casa. Abbiamo solo un tritone da... da a cui pensare. Il nostro mossa è metterci di qua e ringraziare il nostro amico per la collaborazione. Here. Questo si è liberato dalla paralisi. Questo non è un buon, è un buon segno. I'll keep my eyes open. Yeah. Bene. Tu cosa fai? Non, eh, non ce la faremo mai, è troppo lontano. Hmm. Devo portarmi dietro Ready, più al mio paralizzante. Vabbè, adesso devo portare a casa. E tu vieni a casa con noi. E abbiamo un gustoso chirone. Mamma mia. Che dura. Che dura la vita. Quando ci si diverte perché le missioni su nei siti antichi sono sempre così lunghe e dobbiamo ancora fare una missione per tirare fuori lo ricalco e dobbiamo ancora andare in Antartide che è la nostra priorità festus Magazine mi manca hm da 65 tech dovrebbe essere interessante allora aspetta che... voi potete andare a... ripigliarvi un attimo ah. allora che novità ci sono Brute Champion questo fa più male, immagino. Questa è l'innovazione più brutta. Questa è Mind Control. È la, sì, queste sono le sirene più fastidiose. Ed è uno degli obiettivi della missione catturarne una. Venomous Myrmidon. Questo quando muore scoppia e fa una bolla di veleno. Guarda quante, quante diamine di robe ho qua. Oh! Un altro corruption Node. Corruption of the Mind. Questa tra poco di, pacco va nella zona di corruzione, quindi dovremo muoverci. Ah, uh, Athens. Non ci arriveremo mai. Anche Crystal Crossbow dovrebbe essere interessante. Allora, aspetta, vediamo un attimo come siamo messi. Tu stai portandoli. Ma perché li hai divertente qua? missione degli antichi tanto che ci avviciniamo ci serve perché dobbiamo assolutamente iniziare a produrre della uh, oricalco. un po' Abbiamo finito le munizioni, abbiamo finito la tech. Taffi a la tech da qualcosa tipo questo. 1 al 20, al 10 qua. Ci serve urgentemente tech, dobbiamo commerciarla. Via. Vediamo come siamo messi con questa missione degli antichi, eh? così possiamo già potenziare chi ci ha i martelloni con qualcosa di più efficace più letale, anche se abbiamo una produzione lentissima, mentre saranno più siti di produzione degli antichi. Ricalco, anzi, Indie. Per chi ha giocato a Fate of Atlantis. Il riferimento è chiaro. Still Frenzy. iniziamo a ripulire di là. dietro Sprinting. tappeto dietro appunto non so se è il caso di dividere la squadra andiamo tutti insieme che io se vi sto visto questi anche comunque Dashing. hanno dei problemi ad attaccare dalla distanza lo sta nel non abusarne questa cosa prova Malena che pian pianino si dirisce il sistema Con calma, con calma. Eccolo là. I'll be right there. che si sveglia il maledetto gotcha. avviciniamoci avviciniamoci Dove è già mosso? Lo sposto un pochino più avanti questo non ci voleva Scegli qualcuno, cerca di fermarlo, grazie. Spostati. Eccolo là. Abbassati. Perché chiamerà i suoi amici? Spero vivamente di li... Sì, ha chiamato un suo amico. Parca oh, misera, lo scudo Direi che tu ti metti al riparo Ti ha colpito... vai mai a colpire mamma mia che posizione infelice Let's do this. We came. Receiving loud and clear. Intanto proviamo a sparargli un po' di... se magari riesci a beccarmelo vai e tu hai anche il perk per essere più preciso con la pistola eh? ecco no non è lo scudo con quello sicuro non serve un andiamo a provarci colpirò uno dei miei, me lo sento attenzione, posso anche Uh, vedi. non aver fiducia in Don Diego. Bene. Non sapevo. Che mi tenti di colpire Meno oh. male. Ah, che miseria sei scudi. E girargli intorno e paralizzarlo. Non Tentare di girargli intorno e paralizzarlo. Standing by. Magari posso fare così Per togliergli l'orecalcum shield No, non gli ho fatto niente Ho solo uno di l'orecalcum shield Diamine, questi sono belli tosti Alla eh? fa fuori che lui non ha non usa qualcosa per cui la Disruptor Head può servire da avvicinarmi per forza solo che lui avendo dannatissimi scudi Cosa cavolo? Let's Usiamo per la prima volta on slope, che vuol dire spara due volte. Che vuol dire passa gli due action point. Se faccio, anche se li facciamo così non è che li facciamo poi più di tanto perché okay. lui comunque si può spostare se riusciamo a paralizzarlo leggermente poi andarcene perché tu avrai un ricalcum shielding ma con la paralisi quello non ti protegge dalla paralisi dannato maledetto gli scuri invece lo faranno perfettamente ti proteggono perfettamente non ti beccherò mai ma proprio mai mai fatti Ten Diego uguale, si sì qua, Overwatch e gli spariamo se sì. balzi in avanti. Femmow, ma ce n'è... No, è un inventory, ovvio, ovviamente. What's our plan? E qua? Vediamo se riusciamo a... Ci sta bene. Allora. Vediamo, supporto a Toby, tanto per cambiare. Flying first aid. a beccarlo siamo tutti più tranquilli eh? no, troppo facile vabbè, a sto punto riprovaci è fondamentale che lo becchi eh? citizen Potevo sperare di peggio. Mancato molto bene. Vai e massuoliamolo. Oddio. Ecco <ride> comunque la protezione da un ricalco. Paralizzato. ancora, ricalco un shield 1 nei prossimi turni va a quel paese quante munizioni paralizzanti e sprecate aver sprecato due mini kit. ciao ciao ricalco un shielding chissà so dove sono gli altri upliti Ripeto, mettiti. Dove mettermi davanti a lui per fargli del male. No, l'unica è svegliarlo e poi, quando si sposta, iniziare a colpirlo. Non facile, non facile per niente. What's move? Mamma mia, avevo paura che qualcuno si fosse svegliato. auto of ammunition devo ricordarmi che auto of ammunition si è svegliato si è svegliato oh mio dio si è svegliato nell'occhio vero? Sì. Ready for I'm ready. No, non lui. Tornate like qui, came. sa che non l'hai mai anche beccato nell'occhio. Vai col tiro al piccione. No, no, no, era proprio quello che mi aspettavo da te. Poi tu hai bisogno assolutamente di con riparata. <ride> non riesci a prenderlo. L Abbiamo ridotto i movimenti dovreste avere 6 action point ma no anche perché io sono un pollo vediamo gli altri tizi dove arrivano basta quanto corre Um uh -huh. confirming target Attack successful I'm on the move Non credo riusciremo a farlo fuori subito, però almeno ci proviamo. In ultimo L'ultimo quick aim. E me ne andrò. Manca solo una gamba, le abbiamo disabilitate tutte. Non è una sitting duck, ma quasi. che fai? Sei fermo? Maledetto. Una bella martellata e la chiudiamo qua. Non la chiudiamo qua. Non la chiudiamo qua. No, non la chiudiamo qua. E ovviamente ora dovremo andare alla caccia degli altri obliti Che palle quando li ammazzare tutti Cover dei Will Point, va. Chi può? massimo Ready willing Ready for allora, sono... oh, qua ce n'è uno Va bene. Be right there. di qua facciamo in steel friends e vediamo che si è svegliato andiamo a vedere dove sono maledetti Tanta copertura qua, no? My citizen. Wo haben's online. ci arrivo più di tanto eh? okay. vediamo un po' possiamo cavarci Bene, mi è saltato fuori uno. È saltato fuori un altro. Malena sei nei guai. colpirci con lo scudo. Allora vediamo se riusciamo a farne fuori uno. bene toby a te l'onore un un po' difficile ma Questo non va bene. Questo da un cecchino non me lo sarei aspettato. Malena indietreggia di accerchiamento C accerchiamento stiamo in un'opera per evitare un accerchiamento Benissimo Benissimo Ottimo proprio Ci abbiamo azzeccato E non ha neanche fatto il Return Fire Molto bene Adesso spara contro Malena Maginale Troppo lontano per Return on Fire cercare di farli fuori grazie ne è vista solo uno proviamoci con tutte e due acquiring no? target e uno è andato Fammi vedere cosa sei capace di fare Non granché Ma dobbiamo provarci comunque Non ci arrivi fin là, dobbiamo riprovarci Bueno. Eh uh, tú debí correr dietro. I'm uh, I'm getting there. c'è nessun altro riparo, ne? per tentare questo riparo fine al turno quello è troppo lontano Fai, fallo fuori Molto bello Ne è rimasto solo uno Non è che è talmente lontano Potrei trattare di bucare lo scudo del ricarico. Armi online. I'm on the move. Target missed. Ma non devi beccare lo scuro del calco, se no... Ripositioning, prioritizing speed. si fa ostica e così e cosa fai Ovviamente. Alcuno li faccio saltare con lo scuro, grazie. Bene, ora la nostra merce. finito e con questo si conclude questo bellissimo ed eterno video malena un passo dal level up bene grazie a tutti e ci vediamo la prossima volta ciao